tutti dieci minuti proverò a, a intercettare un po' di questioni che abbiamo posto, che abbiamo posto in questi giorni, giorni intensi e eh, proverò a guardare il tema di cui stiamo parlando dal punto di vista del diritto, facendo una considerazione preliminare e cioè che il diritto è uno strumento esattamente come lo è l'economia. Per cui non dobbiamo fare l'errore quando consideriamo i problemi che stiamo eh, analizzando eh, di ritenere che uno strumento possa essere valido per tutti, che una modalità possa essere valido, valida eh, per tutti e tutte noi, perché non è così. Allora io vi dirò eh, qual è lo strumento che abbiamo utilizzato a Napoli e come a Napoli, una serie di categorie come beni comuni, commons, comune, eh, mi, mi, mi fermo a queste tre eh, definizioni, si sono implicate reciprocamente. E questo rende più complicata la cosa, perché se eh, il comune come forma di produzione, come modo di produzione ci racconta di un altro modo di stare insieme, di produrre relazioni sociali, innanzitutto come veniva detto io, non è una questione di qualità, non è una questione di quantità, ma di qualità delle relazioni, anche un tipo di beni diversi, cioè un tipo di bene diverso che implica una relazione col bene in modo diverso, ma dall'altra parte noi abbiamo per cui modi, modo di produzione, dall'altra parte abbiamo a che fare con beni che sono nei nostri ordinamenti, quello spagnolo, quello italiano, quello europeo in generale, sono incardinati in delle strutture, la struttura fondamentale, la struttura di presa fondamentale di questi beni è la nozione di proprietà, ora il problema è che la nozione di proprietà che detta così definisce un rapporto tra un individuo, un soggetto e una cosa, è un bene, viene declinata sostanzialmente in due modi nei nostri ordinamenti, proprietà pubblica e proprietà privata. Ora, che cosa fissa la proprietà? Scusatemi, sono schematico e fastidiosamente didascalico, ma la proprietà fissa i, i, i, alcuni rapporti di produzione che vengono dati proprio dai modi di produzione, cioè un modo di produzione mette in campo relazioni che nel diritto vengono fissate nelle forme di possesso, cioè nelle forme di proprietà. Allora questo rapporto ci obbliga a considerare il tema della proprietà, cioè noi non possiamo eludere il tema della proprietà, cioè il tema, la forma in cui gli ordinamenti attuali catturano gli oggetti che sono prodotti le cose che sono prodotte, le cose vissute e allora noi abbiamo cercato di capire come quegli oggetti, quei beni poi vi dirò perché uso oggetto e bene in modo diverso è una questione tecnica ma è anche una questione di merito capire se quegli oggetti possono essere disarticolati cioè se il rapporto i rapporti che formano, cioè tra titolare del bene l'uso del bene e il frutto del bene, sono le tre, eh, i tre elementi che compongono eh, il bene di proprietà, possono essere disarticolati. Il nostro sistema, eh, i nostri ordinamenti pare ci dicono che questa cosa non è possibile. Allora noi cosa facciamo dinanzi a questa, eh, a questa impossibilità? Cerchiamo di creare nelle autonomie qualcosa che stia al di qua, oppositivo. Noi abbiamo, abbiamo cercato di fare un lavoro diverso. Abbiamo ritenuto possibile scardinare quella, quella struttura esclusiva che mette in un rapporto stretto il soggetto e l'oggetto, per cui il nostro palazzo dell'ex asilo filangieri, proprietà del comune, non dava altra possibilità di gestione se non o una concessione da parte del comune per cui noi dovevamo essere un'associazione incardinarci in un sistema di diritto privato farci assegnare il bene e dopo gestirlo in modo più o meno condiviso oppure c'era un'altra possibilità cioè eh, era possibile pensare la proprietà pubblica ma vale la stessa cosa per la pro proprietà privata in un altro modo e venga lo strumento che abbiamo utilizzato il dispositivo di presa il dispositivo disordinante, disarticolante che noi abbiamo utilizzato sono gli usi collettivi. Ieri Paolo Cacciari ehm, eh, ci diceva che appunto proprio l'altro giorno al Senato è stata approvata una legge che riordina i domini collettivi, eh, me la sono letta ieri notte, è molto interessante anche se guarda l'aspetto economico più che altro, ma il primo articolo fa una cosa che noi diciamo a Napoli da, da sempre rileggendo le... le eh, le sentenze della Corte Costituzionale che il diritto collettivo cioè un altro modo di possedere un altro modo di relazionarsi i beni è incardinato nell'ordinamento costituzionale per cui proprio l'ordinamento costituzionale ci dà la possibilità di aprire quel congegno ecco se io dovessi usare una metafora direi che il diritto d'uso civico portato in area urbana in relazione ai beni è una chiave, apre un congegno, ci ricorda che la proprietà non era, non si dava solo in due forme, ma che la proprietà tiene in sé rapporti diversi e secondo me è molto fruttuoso l'analisi che facevano ieri Cristina Morini, eh, Andrea Fumagalli, Andrea Gelfi, cioè sul fatto che quei beni sono sempre dei pluriversi sono sempre sistemi complessi ogni bene non è singolo è sempre la composizione ecco che c'è un bene a differenza di un oggetto di una cosa che è gettata davanti a noi un bene è l'insieme è, è il modo in cui si dà il modo unitario in cui si dà una composizione di valori eh, usi, eh, frutti possibili cioè relazioni umane cioè un bene è tutto questo insieme si può aprire questo bene questo congegno, secondo noi sì, gli usi collettivi sono la traccia di una memoria antica, il fatto che eh, i beni erano usati in modo collettivo, erano degli strumenti per permettere determinati usi, questi usi servivano a soddisfare determinati bisogni e diritti, ecco secondo noi dove è possibile disarticolare il titolare dal bene, dall'uso e dal, dall'uso dei frutti di quel bene se noi apriamo questa scatola serratissima del diritto borghese ci troviamo dentro moltissimo altro innanzitutto che alcuni beni e questo è il diritto d'uso civico e collettivo permettono a un soggetto plurale di utilizzare un bene non più a un soggetto singolo o un'associazione che deve darsi personalità giuridica, per cui si deve singolarizzare per utilizzare quel bene, ma che invece è possibile considerare soggettività plurali, questo è il primo punto, per cui entrano in campo i soggetti collettivi, che è esattamente, credo ma correggetemi, quello che sta alla base del comune come modo di produzione, non è possibile il comune al singolare, ha bisogno di cooperazione, questo è il primo punto. Il secondo punto e qui viene la nozione italiana di beni comuni che si distingue dai commons eh, che hanno una definizione un po' più generale, i beni comuni sono tutti quei beni che sono creati dalla rivendicazione dei diritti, cioè i beni comuni sono quei beni che vengono individuati come necessari per realizzare diritti fondamentali, chi, erano i soggetti, chi era il soggetto plurale all'asilo a Napoli? La comunità dei lavoratori e delle, delle lavoratrici? dell'arte, dello spettacolo e della cultura cioè soggetti precarizzati dal sistema di estrazione di valore che riguarda la cultura che si mettono insieme per creare gli strumenti di produzione che erano stati allenati da quella comunità e tutto il mondo della cultura vede continuamente ehm, privatizzato il regno dei mezzi per produrre insieme si dà quegli strumenti producendoli collettivamente e lo fa attraverso un immobile che è proprio la è il, il caso emblema un immobile di proprietà pubblica e dice quell'immobile diventa necessario, diventa un bene necessario per soddisfare diritti e bisogni fondamentali allora vedete che lo schema è già cambiato questo è il tentativo per lo meno stiamo facendo a Napoli mentre nella nel modello di proprietà privata la proprietà privata garantisce un, un rapporto tra un oggetto e un interesse il bene comune garantisce il rapporto tra un bene, un bisogno e un diritto è ovvio che allora quei bisogni e quei diritti sono, sono un movimento sono una rivendicazione tengono dentro il conflitto e allora chiudo su questo ci sarebbero tantissime altre cose da dire ma ho voluto proprio dare lo schema modo di produzione, rapporti di produzione dove ci stanno appunto i commons e i beni comuni che non sono solo oggetti e beni ma sono relazioni tra individui Uh, e beni la cosa che noi abbiamo uh, su cui mettiamo l'accento sempre è che tutto questo implica un diverso modo di relazionarsi e qui è la cosa che diceva secondo me puntualmente uh, Paolo Cacciarieri cioè non ne possiamo fare una questione di quantità quello che è in gioco è un diverso modo di relazionarsi un'ecologia delle relazioni se noi non scardiniamo il modo competitivo di stare insieme il modo estrattivo di relazionarci alle cose facciamo poco cioè creiamo una struttura che riproduce le dinamiche di potere che noi diciamo di combattere allora un contropotere è la messa in discussione del potere così come si dà oggi allora noi cosa dobbiamo estrarre dalle nostre relazioni e dai beni coi che mettiamo in comune? Quello che diceva Andrea nella sua relazione, al centro ritorna il valore d'uso e per cui un bene è un bene che va condiviso, è un bene che va eh, reso eh, accessibile a tutti e a tutte ma che diventa strumento di relazione e di convivialità. Questo è la premessa per pensare anche alle economie, perché altrimenti noi riproduciamo sistemi che estraggono valore di scambio e non valore d'uso, che è la cosa che secondo me rende fragile e eh, estremamente pericoloso il sistema di relazioni di proprietà nel quale eh, ci troviamo. Scusatemi la brevità e il taglio netto, eh, ma il tentativo che noi stiamo facendo è questo, allora, la relazione con le istituzioni. E mi taccio, noi non è che abbiamo, ci siamo relazionati con le istituzioni per farci concedere qualcosa, noi abbiamo messo in discussione quell'istituzione, abbiamo detto che quella istituzione che era il Comune di Napoli non era il soggetto esclusivo per la gestione di un bene e gliel'abbiamo ricordato rivendicando e risotterrando uno strumento giuridico che non è morto e lo testimonia il fatto che ancora ieri al Senato si approva una legge che riconosce i domini collettivi è uno strumento potentissimo che porta tutti i segni di un conflitto che attraversa tutta la modernità che è il conflitto tra, e lo dico in modo classico tra persone e compagni e compagne tra espropriatori e espropriati perché è avvenuto questo nel, sul tema della proprietà allora il tema della proprietà io vi invito a ripensarlo a pensarlo perché è ancora il campo di battaglia sul quale noi combatteremo molte delle battaglie e delle lotte politiche che abbiamo davanti. Grazie.